Usual, that our three heroes would be whisked away at a moment's notice for with great power came also the artifact of soul had arcane powers of resurrection making our three heroes immortal and capable of great deeds and adventures sometimes whether the heroes wanted these adventures or not yeah. Siamo qui di nuovo con i tegames Sono Albu Bombo Bronzo e siamo qui con Ange Benix. Eh, buon salve amici del Tegame, sono Ange Benix. E Beh. ben ritornati a qua. A qua. Nella scoperta <ride> di, nuovi... di nuovi bug. Cosa gatto? Nella scoperta di nuovi bug E la conta, la conta il bug che ho appena trovato. Ma niente di particolare. Eh, abbiamo notato che nella presentazione di ogni capitolo eh, sì, la voce narrante spiega, però, dopo al di là di quella si vengono a sovrapporre le altre voci dei personaggi, sì. e ciò non è, <ride> non è bello. Un... Non è assolutamente bello. Si è perso un po' di dialogo, sì che, sì che... Sicco, sì, quindi per cui? Quindi per cui? Guarda qua c'è ta roba. Come avrete visto, noi non abbiamo letto, non abbiamo potuto leggere il. Sì, fortuna, forse file, il pezzo. fa il testo di introduzione? Ma. Che fa? Che fa? Che fa? Ma si, sì, vuol lasciare un po' di roba a caso, non posso. Guarda. guardi, faccio così. Com'è che si è eh, troppo corto, va su! Ah, Eccolo quello così? Yeeeey! E allora, onde per cui vi abbiamo messo i sottotitoli in... e, come si dice in ste casi, arrangeve! Arrangeve! Oh! Tipo, oh. morti! Non abbiamo più morti, non <ride> <ride> <ride> guarda che paesaggio, qui ci vuole gioia eh sono qua, sono qua, arrivo, arrivo, arrivo. Dove, bombo, dove? devi sapere che adesso sto utilizzando il joystick sì, devo dire si che trova, si molto bene molto, molto, molto molto, molto bene, sì. riesco a muovermi perfettamente in, in profondità, esatto guardi, sì, guardi, guardi. Wow. e quindi, cosa? Eh, cos'è quel robot? Cos'è? Boh. Non so proprio dirle. Boh. Uh no. Salvato Bene, in, in tempo. Guardi che c'è però un eh, bomba, signor signor Bombo. Sì, mi dica, mi dica. Che cosa? Cosa ho visto? C'è una roba per la signora. La signorina, dove? ecco ecco, guarda che robe. Aspetta, yeeey, yeah! ma wow. oh, sono una bestia questa roba. Però devo dire che adesso così, attato visto che ha fatto un sacco di aggiornamenti, mi sembra un po' più. un po' più come si dice. Sembrano che mi hanno messo a posto qualcosa, sembra più... Uh, i comandi più, più più fluidi, se no è butta so, <ride> Ecco, vedi, questo in questo caso sarei morto che i comandi vecchi, perché... veramente lei sopravvivere a lei è una cosa impossibile. <ride> Vediamo un po'. Sì! Yeah. effettivamente... Ar oh, grande amadeo Cosa ho trovato? trovato un segreto ma no, può arrampicarsi eh come... se ne ho visto tutti quanti alla fine non è pensavamo fosse solo zoe poi invece invece venga qua che ho trovato una mela d'oro qua guardi che roba non sta andando lei aspetta mi, mi aspetti allora oh. no no no ah, C'era. Cioè, Era... boh. venga. venga. Mi è sparito per un attimo. Penso. Guardi, guardi cosa c'è qua Ma cosa sono? Ah! Questi, ah, questi probabilmente sono i checkpoint! Wow! Che stecca! Belli. Super sbrilluccicoli, Dai che andiamo! Non vado via di da lei! Qui! Vediamo tutto! Allora, cosa sta portando qui? Sto aiutando Goku ah, Fa le mani al cielo Ma <ride> allora, lei faccio faccia un piacere Skinci l'altro o l'altro bottone che vede mm. Vediamo se questi possono bastare Ma ho qualche dubbio um, Cosa ha fatto? Cosa è successo? Voilà senza mani <ride> Senza mani Oh, no. no, no, che cacchio. Oddio, oh, sto fluttuando. Guarda, che um. Guardi lo porti giù. C'è il palloncino. C'è il palloncino, no! Oh, cazzo, si è cascato un po'. C'è il palloncino. Che figata. Palloncino. Oddio, ma che robe. Appena detto che eravamo un fix C'è un palloncino. <ride> Però guardi adesso non lasciamo più attaccate le corde. Guarda, per terra. No, aspetta, palloncino, non scappare. <ride> Vediamo se posso tirarlo in giù. <ride> Vediamo. No. Fuck the gravity. <ride> fuck the gravity no. <ride> <ride> Lo voglio anch'io il palloncino. No, dove no, sta andando? No. Ok, prendi... È un'astronave madre. <ride> oh, blu. Sì, no, vedo di bucare anche l'altro. Che mi sa che questi servono per, per andare avanti su questo porto qui. No! Aspetta! Prendi pre, pre, il, il blocco. Aspetti che ce l'ho io adesso. No! Prendi il blocco. Okay. La, lanci okay. in alto. Al mio 3. Eh sì 1, 2, 3 No niente Pensavo che fossero la super territoria Vabbè mandiamo ma avanti qua Prova Provazionare no, questi Bluh niente Ah adesso ho ah, capito quello Guardi guardi guardi Aspetti aspetti aspetti Vai, me, me, me, metta, metta il blocchetto dietro. Si, ma credo. No, metta il dai, blocchetto dai, forza. Metto, dentro il coso. Metto. Ma che allora. Ci metta. Ma devi metto legarlo qui. insieme. No, non devo legarlo, devo metterlo là. Fermo. Vede? Ah, Vede? Ma questo che è il stato eh, di... Eh, quello è il stato di ebrezza, lo metta là, là lo stesso. Metto faccia, Adà, bene, mi metto a faccia una fatto bene. bene. Chissà se mi porta su. Niente. Lei l'hai sbucato. No, ma non vede che sopra ci sono dei triangoli? <ride> no? <ride> no andiamo a fare i triangoli. Oh che figata. Ho già riuscito a, a trovare il bugone. Bugone, ho già preso Un Bugone tutto. assurdo. Dai che andiamo avanti, sono qui fiamo notte. Ok. Sì, no, ma venga a mettere il blocco, Cristo. Cosa c'è sta palla? Eh, eh, palla, venga qui. Perché stavano mandando a girare in Google? No, no, Ma Dai, dai, dai, che ci passo! So. So. <ride> Lei è so cazzo di, di, di, di, di, di coso bugato. <ride> venga, venga qui. Mi apra. Metta uno dei suoi. Perché sono qui... Eh? come si bugano le robe oh la ce l'abbiamo fatta cos'è quello certo, secondo lei. no lo mette in mano al tipo pareva. guardi c'è una scritta aspetti aspetti aspetti aspetti aspetti aspetti aspetti aspetti guardi come si fa wow. venga venga a vedere cosa, cosa ho trovato ah. sto nuotando ah. blu a ah, blu, ah. blu. Guardi, guardi, che cosa. Oh. Ma lei è un genio. Ah, certo, certo lo so modestamente. Però non è la... questa è la parte giusta. Andiamo giù, mi sa. Poi ci fanno giù. Ah, guardi, guardi. Queste scritte. Scritte in aramaico antico. C'è scritto... Monaco. Non puoi passare. Ah, ok. È molto più poetica della sua, vedo. Ma per andare giù, come si fa? Ah così, no. Mi sono offeso. Ah ok. Esce. Oddio! Mamma mia! Oh. Ah! Che figata! Wow, oh, abbiamo trovato un altro Tr strafantino ma. Questo Questa visto tutto. Oi oi! Forse oi. succedendo! Là! La vede... Eh, quella piglio? Si sì, ma sì, sì, si cavi dalla leva, se no andiamo sotto acqua e non funziona Allora... track Ah ma era una piattaforma! Ah guardi posso anche portarla a spazio! Ok... <ride> allora... Esatto faccia faccia Vediamo se funziona Faccia faccia Um, mm, C'è qualcosa che non voglio. Ok. Eh, un attimo Ma... Aspetti che la porto un po' avanti. Sì, ci sono riuscito. Maledettus. Allora, ah, neanche qua potremo passare. Neanche qua. E questo? Sto vecchio. Mm, non vi via. No. Aspetta, però guardi là. Oh, cazzo. E quindi... oh, oh cazzo di corno Io... Guarda, oh. guarda che... Io uso sta tecnica. E io vado, io ma. Che figata! Ah! Cosa c'è? Oh. Cosa c'è? Niente, niente, stavo per morire, in maniera atroce. E quindi... Guardi e là quindi... che c'è cosa che sta tentando di attaccare il, le il muro, guardi! Io ho paura! Siamo arrivati al primo posto qua! Eh... Guardi boh. che provo ad attaccarlo con... Appena passa la pala... No, niente, non è questo... Dobbiamo arrivare dall'altra parte... Aspetti proviamo ah, io, to. no no non si fa così signor te la posso fare si sì, forse ho crinciato il gioco ma guarda che culo che culo dai c'è maledetto e eh, come faccio io eh, dai le lascio il bombo Dai venga qui che ho bisogno di una mano, cioè il boss mafioso qui. Un attimo. Oh guardi dove sono andato a finire. Ma cacchio, si può esplorare tutto anche in, in cose allora. Basta che riesca ad arrampicarsi su uno di quei pacchi. Dove Faccio vedere. Salti, <ride> continui a saltare. Bravissimo, ma c'è un triangolo. Vabbè, bene, lascialo la, ah, madonna. Mia. No. Guardi, guardi okay. dove okay. sono andato a finire prima. Guardi, guardi, guardi. Aspetti, che non ce la faccio più adesso. Ok, oh. siamo all'interno della Dim torre. Siamo a siamo, minatiliti. Vai, e ora? E ora, Now... eh signor... e eh, scusi... Eh, mi scusi... no... no no no... Ah, scusi con calma... l'ho rotto... con calma l'ho no, pi... No, no. il braccio! ma... eh... signor... Eh, signor eh, golem... Eh, forse è meglio suonare il campanello... N non è che la porta... È... cosa stai facendo? Sto convincendo il mostro a... Uh... Me me me me me me me, me, me. Oh. Allora, qua dobbiamo coordinarci, signor mio. Ok. Allora, aspetti che recupero la vita, vediamo se funziona. Ah, ma questi si possono spostare? Vabbè, non importa. Lei deve vantargli il sannoccio, una freccia nel ginocchio. Sia un... Vadi, vadi. Ok. Oh e now no, Allora, oh, non è stata colpa mia, è <ride> stato lui. È stato lui. <ride> porca. puttana. <ride> via via via via via via via via via via via via via via via distrutto Tagliatele la testa! Oh cacchio ancora vivo! Oh cazzo! Oh po' cazzo! A ah, me non, so, non so venuto. C'è un cuore! C'è il cuore, c'è il cuore. Ma devi attaccarlo con. E quindi. Oh, l'ho vontato con la sua oh, testa! Oh, grande! grande soon scattering and fading freddendo in l'uomo. Un venino. E well, alla fine well, ce l'ha fatto. Guarda, bastava che andasse addosso... al muro. BP. Esatto. E... il cono gelato. Come è questo per un'idea? Se voi potessi tornare i suoi poteri, potremmo tornare a vivere le nostre le nostre le nostre persone liberi e normali. La libertà! ha. The heroes had gained their strange powers in the first place by touching the artifact. And so they reached out to it again. funziona un cazzo. Imagine giving away your powers. How about I imagine sticking an arrow through La fatica che Questo succede. you un mm, tocco! This turned out worse <gasps> than I could have imagined. Un cono gelato. It's headed for the academy. questo right, that makes it a little worse, and I guess that means We're going to it. Ecco, bravo, l'ha rotto. Oh, cazzo. Wow, Ma non sostami. E invece sì, Ce lo so io.